intanto ringraziamo il professor Banti che ha accettato di, di intervenire da noi sul canale di sottosopra sul canale crisi del neoliberismo e oggi con lui parliamo del, del, del suo, suo ultimo libro insomma la democrazia dei follower neoliberismo e cultura di massa il professor Banti come tutti poi, poi è stato un grande storico Contemporaneista, professore ordinario, professor ordinario all'Università di Pisa, insomma, conosciuto, insomma, ha rivoluzionato insomma, la, la storiografia sul risorgimento. Insomma, ora è uscito poi anche l'ultimo libro, insomma, anche per la Ratledge sul, sul risorgimento, insomma, quindi però oggi parliamo di aspetti, aspetti di diversi. non andiamo sul risorgimento, parliamo di aspetti diversi, come eh, il neoliberismo ha permeato un attimo. La, la, la cultura di massa, insomma, come insomma, è entrata questa narrazione tossica del non, non c'è più alternativa a niente, il famoso Tina, there is no alternative, come è entrata e come ha plasmato poi la, la, nostra, la nostra cultura, o no, gli ultimi, insomma, diciamo, da, dagli anni Ottanta in poi, dal 79 in poi, ora chiederemo proprio perché, dal 79 fa iniziare proprio avanti il suo libro, insomma. Però la prima domanda è classica, a cui facciamo, eh, che facciamo a tutti, quelli che sono intervenuti sul nostro canale, è la, una sua definizione di neoliberalismo, neoliberismo. Insomma. Ma, ehm, intanto grazie per avermi invitato. E, penso che si debba dire che è una linea di politica economica ehm, che si fonda su eh, una significativa riduzione della pressione fiscale sui redditi molto alti secondo la logica che eh, i detentori di grandi capitali possano essere dei soggetti investitori più razionali ed efficienti di quanto non possano essere altri soggetti come per esempio lo Stato. Avendo un bilancio più leggero, eh, si, diciamo, il secondo passaggio è una riduzione della spesa pubblica, una, un contenimento, una, eh, una rimodulazione della spesa pubblica. E ehm, altri elementi ancora sono le privatizzazioni, quindi la dismissione, la vendita a, a soggetti privati di aziende possedute da, eh, dallo Stato e poi la deregulation, l'introduzione di, o, o meglio l'alleggerimento di norme di controllo del comportamento eh, degli imprenditori. Aggiungerei che oltre ad essere una linea di politica economica che si è imposta dal 79 per l'appunto in avanti, cioè quando Margaret Thatcher vince le elezioni nel Regno Unito e poi anno più tardi quando Reagan vince le elezioni presidenziali eh, negli Stati Uniti è anche una forma di cultura, for forse addirittura una mentalità diffusa e eh, nella declinazione della mentalità e della forma di cultura trovo che il neoliberalismo abbia come caratteristica l'esaltazione della competizione, l'esaltazione del merito, l'esaltazione dei soggetti vincenti, degli eroi vincenti, in tutti i contesti. Una specie di, come ha detto un grande studioso francese, Alain Renberg, culto della performance, esaltazione della performance e traduzione in numero della performance. Siamo un po' ormai ossessionati tutti da classifiche di tutti i generi, classifiche mh, che vengono stilate da eh, enti internazionali sulle performances delle singole economie, classifiche su appunto l'efficienza o le performances delle università, classifiche dei professori universitari all'interno o valutazioni numeriche all'interno delle singole università, quindi diciamo è ambedue le cose, è eh, una, una politica economica che si è imposta eh, con forza e una mentalità e una cultura. Concludo osservando che è una linea di politica economica che ha beneficiato straordinariamente gruppi sociali super ricchi, ha aumentato il divario delle disuguaglianze, il divario della distribuzione della ricchezza. E siccome i proprietari dei media tendenzialmente stanno tra i soggetti che beneficiano positivamente di queste politiche, non ci sorprende che una grande quantità di, di media, stampa, televisione, direttamente o indirettamente, siano a sostegno delle politiche neoliberiste o le presentino come qualcosa di naturale, le presentino come qualcosa che non può avere alternativa, appunto. Possono esserci che ne so, le alluvioni, possono esserci disastri naturali e c'è cioè la riduzione delle tasse, di fronte alla quale quasi non si può proferire parola eh, ecco, è questo insieme di cose che secondo me definisce il neoliberismo grazie sì, sì. No, no, ho una riflessione di questi... spunti interessanti diciamo, poi ora, ultimamente quindi poi con questa, con la visione neoliberale che si è affermata che è diventata in un certo senso egemonica a questo punto poi sono nate un'opposizione, soprattutto di destra, ipernazionalista. Insomma. E quindi il discorso nazionalista è riemerso in tutta la sua forza. Quindi la, la domanda è come e quale possono essere le sfide ideali a contrapporre a questa narrazione di destra nazionalista che è venuta fuori in contrasto al neoliberismo e come anche questa, questi altri ideali si può alternativi si possono mettere a confronto per combattersi e quindi la destra nazionalista estremista e il discorso neoliberale egemonico ecco, questa è la seconda domanda ah, diciamo che eh, combattere o fare argine alla diffusione del discorso nazionalista non è facilissimo nel senso che da, da storico mi sono convinto che il sistema discorsivo nazionalista per come si forma nell'Ottocento, come si afferma poi nel XX secolo, ha un potere comunicativo, ha degli elementi simbolici di impatto eh, veramente travolgente. In tutto ciò c'è un elemento paradossale. Nel contesto europeo in modo specifico, dopo il 1945, il discorso nazionalista a un certo punto è quasi uscito di scena perché è troppo legato all'esperienza del nazismo e del fascismo. In contesti come la Germania, l'Italia, ma anche la Francia, dopo il 1945 con cautela si faceva riferimento ai termini di nazione o patria, per dire nella Costituzione nostra, dell'Italia repubblicana, sono termini che emergono molto raramente e non certo in articoli chiari, in articoli fondativi. Però che cosa rimane nel post 1945? Rimane qualcosa che potremmo definire il nazionalismo banale, cioè un nazionalismo disarticolato, un nazionalismo non integrato in modo organico dentro un sistema ideologico. Eh, per esempio, ehm, le leggi di attribuzione della cittadinanza, anche nel post 1945, continuano a fondarsi come criterio principale, eh, non come l'unico criterio possibile, ma come criterio principale sullo ius sanguinis, sei italiano o italiana perché sei eh, figlio di italiano o di italiana e, e questo è un elemento che come dire, attiva costantemente un uh, quadro simbolico che è proprio del discorso nazionalista se c'è uno ius sanguinis, se c'è una discendenza probabilmente ci sarà anche una nazione italiana poi la passione sportiva, il tipo che si fa per le nazionali sportive per le nazionali di calcio in prima istanza, ma per qualunque altro tipo di nazionale, è un elemento che secondo me non deve essere sottovalutato nel quadro di un'analisi storica di ciò che succede nel post 1945, perché tiene viva, molto viva, anche se in modo confuso, l'idea che esistano le nazioni. E poi eh, programmi scolastici, per dire programmi scolastici mh, propri delle scuole superiori eh, italiane, l'idea che si studi la letteratura italiana in modo prioritario, a volte senza che si studino capolavori della letteratura mondiale perché gli studenti o le studentesse non studiano la lingua nella quale quei capolavori della letteratura mondiale sono stati scritti, per dire è difficile che nelle scuole superiori si esamini con attenzione in profondità guerra e pace di Tolstoi, Mentre ti fai tutta la letteratura italiana da Dante fino a, al Novecento e, e questo, anche questo contribuisce in modo magari un po' disorganico ma a dare l'idea che esiste una tradizione culturale italiana esiste quindi probabilmente una comunità nazionale italiana ora che cosa è successo? da un lato è successo che diciamo, tra anni 70 e inizio XXI secolo si sono formati dei nazionalismi regionali Poteva essere di, di tipo molto diverso fra loro, fra l'altro, eh, nazionalismo catalano, nazionalismo basco, nazionalismo corso o naturalmente il nazionalismo secessi secessionista della Lega. Poi è successo anche, e io trovo che per l'Italia sia stato non una cosa particolarmente felice, un'operazione animata originariamente dal presidente Ciampi e poi dal presidente Napolitano sicuramente con le migliori intenzioni democratiche di rilanciare un discorso nazional patriottico in funzione antileghista ma il problema è stato che mentre cominci a riparlare di discorso nazionale patriottico vai a affondare le mani in un sistema di simboli e di valori che ti ritirano fuori il quadro ideologico proprio del nazionalismo eh, ottonovecentesco Faccio l'esempio dell'insistenza con la quale Ciampi ha voluto che tutti quanti ci mettessimo a cantare con entusiasmo Fratelli d'Italia. Se uno va a leggere poi il testo con attenzione, capisce che è un testo carico di valori nazionalisti ottocenteschi. E allora, inizialmente vedevi che ne so, i giocatori della Nazionale di Calcio che non cantavano l'inno nazionale e poi vedi questi giocatori che cantano a squarciagola siamo pronti alla morte Italia chiamò, figuriamoci se dei miliardari sono pronti alla morte perché Italia chiamò, però intanto rientra in circolo il sistema valoriale, la locuzione ed è un io trovo che sia forse sono ingeneroso, ma trovo che sia stato da parte di Cianti napolitano e anche da una parte del centro-sinistra che ha molto alimentato questa faccenda, soprattutto intorno agli anni della celebrazione del centocinquantesimo dell'unità, quindi del 2011, sia stato un assist, un assist incredibile fatto alle formazioni di destra italiane. E non è un caso che la formazione politica di, di Giorgia Meloni si chiami Fratelli d'Italia. Si chiama Fratelli d'Italia perché c'è stata una rivalorizzazione di questi sistemi simbolici. Dopodiché, perché rinasce il nazionalismo di destra in Italia e in Europa? penso che abbia molto a che fare con i processi di globalizzazione e all'interno dei processi di globalizzazione con eh, l'attivarsi di flussi migratori di persone che vengono da aree del pianeta molto diverse dalle nostre. E Questi sono processi che hanno sollecitato reazioni di sospetto, irritazione, ehm, avversione in una parte almeno, Dell'opinione pubblica dei paesi di accoglienza. Ecco, su questi sentimenti, di, su queste reazioni mh, più o meno ostili, eh, si è fiondata con efficacia la, la destra nazionalista. In Italia, prima la Lega di Salvini, che sembrava essere il partito che egemonizzava l'area della destra nazionalista, e Salvini, che ha credo infiniti limiti, ha però fatto un'operazione politica interessante riqualificare un, un partito quasi di, di distrutto quando lui è diventato segretario ed era un partito appunto subnazionale secessionista in un partito invece nazionale di destra. Poi eh, Giorgia Meloni forse è stata anche, anzi senza forse, molto più ehm, abile ed efficace di, di lui non solo nel riprendere il sistema di valori e simboli del discorso nazionalista, ma anche nel sapersi posizionare nel, nel quadro, nel sistema politico italiano. Stare all'opposizione sistematicamente ed anche nei confronti della grande coalizione di sostegno al governo Draghi certamente ha dato dei benefici dal punto di vista politico per Fratelli d'Italia. Però ecco, diciamo, c'è questa parabola. Dopodiché finisco il discorso dicendo in realtà poi eh, i simboli del nazionalismo, il sistema discorsivo del nazionalismo è, è molto efficace e paradossale. Ogni leader nazionalista, compresi i leader nazionalisti di oggi, affermano con forza che la nazione è un fatto di natura e che risale alla notte dei tempi e che i nostri antenati sono per gli italiani, boh non so, i romani, gli etruschi, quelli che combattevano nel Medioevo. Per i francesi sono i galli, per i, tede, per i nazionalisti tedeschi, per tutti i francesi. I nazionalisti francesi sono i galli, per i nazionalisti tedeschi sono i, i barbari. Ma in realtà il discorso nazionale è un discorso artificiale, come qualunque altro tipo di discorso politico, è una costruzione concettuale. Solo che è una costruzione concettuale con una forza comunicativa, con dei simboli che sembrano intuitivi, semplici da capire. La nazione è su una linea di discendenza è una struttura di parentela è una famiglia allargata è fatta di uomini e donne con compiti e, e ruoli diversi c'è un valore sacrificale simbolico parareligioso nell'essere parte di una comunità nazionale e essere disposti a combattere per essa. ecco tutto ciò ha, si aggiunge agli altri elementi ed ha un grande impatto comunicativo ed emotivo bene e quindi veniamo, veniamo quindi poi al cuore, insomma, al cuore di quello che è del suo libro, quello, insomma, il discorso, poi quello legato poi anche all'industria, soprattutto all'industria culturale. E, insomma, e ormai diciamo che l'industria culturale or oramai è eh, sempre più eh, porta avanti delle narrazioni, possiamo definire, tossiche, dalla costruzione attraverso i media, le fiction, i reality in una cultura diciamo, giustificazionista delle politiche neoliberiste. Queste, queste affermazioni, insomma, queste posizioni poi hanno fatto sì che si affermasse un pensiero unico, che insomma, accettasse le disuguaglianze con la costante ricerca, come che affermava prima, di costruirsi un nemico. Mettiamo caso, insomma, ultimamente, spesso in Italia, molto spesso sono stati messi i migranti appunto. Al quale attribuisce le responsabilità della crisi da una parte sociale e dall'altra economica. Quindi, in una democrazia dei follower, come lei, come lei la definisce, dominano opinioni pubbliche fragili, incapaci di formulare autonomamente un pensiero critico, incapaci di riconoscere cause ed effetti del disastro sociale prodotto dal neoliberismo, indotte a recitare, insomma, bovinamente il mantra del TINA, there is no alternative. Potrebbe parlarcene in maniera un po' più dettagliata, insomma, se almeno al cuore del, del libro, così. Sì, eh, nel libro La democrazia dei followers, diciamo, mi muovo a partire da questo interrogativo. Com'è che aumentando così vistosamente le disuguaglianze in realtà non c'è stata una reazione polemica forte, non c'è stato un aumento della conflittualità sociale, che punti... A ridurre le disuguaglianze, un po' un fatto unico nella storia. In periodi precedenti, aumenti delle disuguaglianze corrispondevano alla formazione di movimenti politici o anche a scopi di ribellione non organizzata, ma insomma, c'era una chiara percezione, una chiara sensibilità dell'aumento dei di vari della, della distribuzione del reddito. Allora, una delle risposte: che mi sono dato ed è legata anche al mio campo di ricerca più recente riguarda l'impatto della cultura di massa, e in particolare l'impatto delle produzioni della cultura di massa che in un libro precedente che, dedica, che ho dedicato appunto allo studio della cultura di massa e si intitola Wonderland, ho definito le produzioni culturali mainstream. Ehm, sono delle produzioni culturali che hanno la caratteristica di muoversi su piattaforme mediatiche molto molto diverse, Possono essere la televisione, possono essere il cinema, o internet, o la stampa, o i fumetti, o la, la radio, la riproduzione fonografica. Ma le strutture narrative tendono ad essere diciamo, ripetitive e articolarsi intorno a questa sequenza. C'è una comunità tranquilla, una minaccia si addensa contro la comunità, rischia di distruggere completamente la comunità contro la minaccia si erge un eroe o un team eroico che cerca di difendere la comunità eh, nella narrazione di solito c'è una fase nella quale questa minaccia rischia di schiacciare completamente l'eroe o il team eroico poi c'è un twist narrativo finale in cui l'eroe e il team eroico sconfiggono la minaccia e restituiscono armonia a, alla comunità Ecco, questa struttura di base può essere molto arricchita, può essere mimetizzata, però è una struttura di base che eh, si introduce nelle produzioni della cultura di massa statunitense, in particolare negli anni 30-40, e, e resta permanentemente come il sistema narrativo egemone con una parentesi molto significativa che si ha negli anni 60 e 70, quando nella cultura di massa circolano con grande successo anche produzioni, prodotti diversi, di natura controculturale. Ma a partire dagli anni 80 questo schema narrativo si reimpone. Possono, come dicevo, esserci eh, dei restyling narrativi, possono esserci delle peculiarità, anche, anche forme narrative che vengono prese in prestito dalle strutture della narrazione controculturale. Ma c'è un livello di standardizzazione e di ripetizione molto forte nelle azioni c'è una specie di culto per l'happy ending, per il lieto fine, c'è un culto per gli eroi i team eroici vincenti, possono essere raccontati magari anche in forma più o meno sofisticata, più o meno intelligente, ma queste strutture narrative si impongono. Se si va a vedere quali sono i film di maggiore successo negli ultimi anni o anche le serie tv di maggiore successo, incontriamo dei generi che, eh, che contengono molte produzioni narrative che hanno questa struttura di base. Il fantasy, la fantascienza, i supereroi, oppure il dominio Disney, oppure i cartoni animati, o ancora di più i live action che rifanno vivere i cartoni animati con eh, attori in carne ed ossa. Ecco, tutta questa struttura narrativa ha come caratteristica quella di incoraggiare un certo infantilismo nel pubblico, perché sono storie alla fine non solo ripetitive ma insomma abbastanza elementari nella, eh, nella struttura incoraggiare fantasie immortaliste perché diciamo uno dei principi fondamentali è che le storie devono finire bene, devono avere un esito positivo, devono essere incoraggianti e diciamo in Wonderland del libro ho notato, mi ha colpito che questo schema narrativo si imponga con le sue peculiarità specifiche legate al periodo ma si imponga negli Stati Uniti in uno dei periodi in cui ehm, diciamo, il sistema sociale statunitense soffre una delle crisi economiche e sociali più, più profonde. Com'è possibile che questo sistema narrativo si imponga proprio allora? Trovo che sia un sistema narrativo molto adatto ai periodi di crisi, molto adatto ai periodi in cui c'è sofferenza sociale perché incoraggia perché dà speranza, perché dà conforto e questo è uno degli elementi di grande forza. Però così, diciamo, alimentando fantasie immortaliste che sono incorporate al massimo grado nelle storie, nella gran parte delle storie supereroiche eh, o simili, si crea una, una situazione abbastanza particolare che secondo me è... è un unicum nella storia nella storia dell'Occidente. Noi siamo probabilmente la prima società che è dominata da un immaginario che esclude quasi sistematicamente la tragedia, il tragico. Cioè l'idea che ci possano essere, come succede tutti i giorni, nelle vicende eh, ai medi, ciascuno di noi, che possono esserci vicende tragiche. Il fatto che si abbatte su di te e non solo perché hai commesso il peccato di Ibris, o perché c'hai qualche peccato, ma si abbatte su di te e basta, e, e ti travolge, e ti mette in ginocchio, spezza la tua famiglia, spezza i tuoi sentimenti, uh, ti, ti, ti porta via. Ecco questo, c'è cioè una trovo una rimozione collettiva, o un, un desiderio di rimozione collettiva del dolore e della morte che naturalmente. È impossibile nella vita quotidiana, ma è imperante eh, nell'immaginario collettivo alimentato dalla cultura di massa. Ecco, tutto ciò produce passività, conformismo, mh, formazione di strutture cognitive molto fragili, perché in fondo sei rassicurato nel vedere delle vicende narrative che in qualche modo tu sei anche in grado di prevedere e ciò che ti fa divertire è eh, le soluzioni visive, gli effetti tecnici, eh, delle varianti nella narrazione imprevisti, ma la struttura narrativa resta sempre la stessa. E anche direi, appunto, in questo dominio del fantasy, dei supereroi, dei, della fantascienza, c'è un, un elemento di escapismo molto forte. Lungi da me il voler... Eh, Risaltare il realismo znadoviano, l'idea che si debba parlare per forza di questioni quotidiane, però per dire quanti guardano i film di Ken Loach? Ken Loach è un grandissimo regista capace di affrontare storie dolorosissime molto legate spesso effetti, agli effetti delle politiche neoliberiste prende un sacco di premi, un sacco di complimenti, un sacco di valutazioni critiche positive, ma quanti guardano i suoi film? Se uno va a vedere gli incassi dei suoi film si capisce che insomma è un pubblico enormemente ristretto. E qui diciamo c'è un doppio aspetto. Da un lato c'è un pubblico che è intossicato da questo tipo di produzione e ne vuole ancora di più. È un pubblico feticista, lo è dagli anni 30, il culto delle star, il culto adesso si è trasferito alle influencer o gli influencer o delle star eh, televisive, cinematografiche, eh, musicali, sportive, eh, tutto ins un insieme diciamo, di elementi che indebolisce moltissimo le, le strutture cognitive che non sollecita una, un, un orientamento critico, la diffusione di un orientamento critico forte. Ecco, trovo che sia tutto ciò molto collegato con, eh, con il non saper riconoscere gli effetti del neoliberismo, l'accogliere il mantra There is no alternative, non c'è alternativa, è così, così come il nostro immaginario è così e non si può modificare, è così anche la realtà delle linee. In politica economica e sociale. L'altro lato della questione riguarda chi produce queste produzioni culturali. Nel corso degli anni in realtà si vedeva bene già negli anni 20 o 30, ma con la deregulation del neoliberismo per l'appunto, anche in campo mediatico è successo ciò che, in, che è successo in altri campi finanziari come in altri settori industriali, cioè c'è stata una concentrazione progressiva delle aziende. Che producono, che producono film, serie tv, che possiedono televisione. A dei livelli pazzeschi. Io in Democrazia dei Followers faccio l'esempio della Disney, che ha la sua struttura di produzione sempre ingrandita, originaria, che si è arricchita dei parchi a tema, si è arricchita delle catene di negozi Disney, poi ha comprato negli Stati Uniti eh, network televisivi importanti, poi compra la Pixar, poi compra la Marvel, poi compra la Lucasfilm, poi 21st Century Fox. Vuol dire che un numero relativamente piccolo di ehm, team decisionale fatto da un numero relativamente piccolo di persone alla Disney, praticamente prende le decisioni per eh, l'immaginario collettivo di voglio dire, tutti, ma di gran parte delle persone che costituiscono le opinioni pubbliche mondiali forse troppo, ma dell'occidente sicuramente Cioè controlli, i cartoni prodotti dalla Disney e poi quelli da, prodotti da Pixar e poi i supereroi Marvel e poi sta Star Wars e poi tutto ciò che è prodotto da 21st Century Fox e, e si capisce che venga fuori un fatturato e dei profitti che sono assolutamente pazzeschi nel 2019 90 miliardi di, di, di dollari di fatturato con 17 miliardi di dollari di profitti, cioè il bilancio di uno Stato. Ecco, adesso non vorrei minimamente scaricare tutto sulle spalle delle mega corporations mediatiche, nel senso che le mega corporations mediatiche vanno lì dove si fanno soldi. Se si potessero fare tanti soldi con le produzioni controculturali, non dubito che si metterebbero a, a produrre produzioni controculturali, come hanno peraltro fatto negli anni 60 e 70. Però. Ora, questo chiediamo forse collettivamente, questo chiede il pubblico, l'opinione pubblica e le mega corporations, eh, questo danno, con, con pochissimi esempi in controtendenza che secondo me si possono fare. Sì, sì, sì, non affatto, è, è vero, no, perché poi, poi nel, nel suo libro insomma, parla anche insomma, della, della virata, diciamo lei la definisce la virata. Del discorso, del discorso pubblico no? che ha portato poi anche a dei dei saperi scientifici e tecnici, insomma, l'affermazione di quella che è la retorica dell'uno e dell'uno dell vale uno. Insomma, se vuole aggiungere anche qualche cosa su questo, e poi concludi così. Sì, diciamo c'è anche, anche questa tendenza che trovo abbastanza nefasta, del, in, in particolare nei media nella televisione tanto nella televisione in chiaro quanto nei servizi a pagamento se tu vai a vedere diciamo, le produzioni divulgative a volte sono fatte bene e a volte coinvolgono persone sembra quasi a caso è un po' un paradosso per fare un concorso all'università bisogna seguire una procedura che è giustamente molto rigorosa e molto sotto controllo molto monitorata Invece, quando qualcuno deve scegliere chi è che si occupa di, di scienza o di televisione, o di, scusato, di, o di storia o, o di filosofia in televisione, boh, eh, qualche direttore di, di, di rete o qualche giornalista decide. E quindi decide in un modo che forse non è particolarmente tanto coerente. E a volte ci sono delle trasmissioni divulgative che hanno una buona qualità a volte ci sono delle trasmissioni divulgative che sono disastrose anche con insomma, anche con persone che parlano di argomenti che non hanno mai studiato nel corso della loro carriera anche con, con docenti universitari che fanno questa operazione qui e io un po' lo capisco perché stare in uno schermo televisivo ti sembra importante magari ti sembra che ti dia lustro però il principio della preparazione scientifica, secondo me, è fondamentale. E allora vedere studiosi che magari hanno studiato un argomento e parlano di un argomento che non hanno mai studiato nella loro vita, e tu lo sai come, come studioso o, o, o come persona che frequenta quel campo scientifico, significa trovarsi di fronte a un processo che, che, che indebolisce ulteriormente strutture cognitive, Capacità critiche, educazione culturale complessivamente anche del pubblico. E trovo che questo, diciamo, faccia parte del panorama complessivo che, che, che, che ci troviamo intorno e non, è, e non sono dinamiche che, appunto, eh, potenziano o rafforzano le nostre collettive strutture cognitive, ecco, diciamo così. Sì, ah, grazie anche per quest'ultima risposta. Quindi, però, l'intervista abbiamo finito. Ringraziamo ancora il professor Banti per essere stato eh, con noi oggi e come, consiglio ancora una volta la lettura del, del suo ultimo libro, La democrazia dei follower. È stata una lettura interessante, impegnativa, che sotto certi spunti cambia un attimino da... Di storia con un approccio di storia culturale racconta in maniera abbastanza diversa rispetto ai soliti libri che insomma, sono le solite monografie che si dà anche sul neoliberismo da uno spunto diverso ecco. allora, grazie ancora professor Banti ecco. grazie a voi ecco.